Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, stasera, innanzitutto, grazie di, di essere qui con noi. Giocheremo a ViewScream, non so se si vede. Ci sono un po' di effettini, come vedete, abbiamo lavorato sulle, sulle chicche. Um, ViewScream funziona così, è un, quello che viene definito... Un log, un live action online game, un mini log, anzi per l'esattezza, dura circa eh, un'ora, un'ora e mezza a seconda di, di poi come i giocatori portano avanti la storia, e prevede che ogni giocatore abbia un personaggio, tranne io, cioè se sì, ho un personaggio, ma il mio è un po' marginale, nel senso che farò un po' da regista in questa situazione e parlerò con voi che mi farete da uh, come dire da computer di bordo se vi piace l'idea e potrete parlare con me come se foste il computer di bordo come se foste un'anomalia come se foste uh, la nave che poi stiamo cercando di andare a recuperare ma nel frattempo sono successe cose e ogni personaggio ha eh, delle emergenze che deve attivare durante l'arco della giocata a suo piacere, quando vuole, e a, a sua volta ha anche delle soluzioni che può proporre ad altri personaggi. Queste soluzioni sono sia positive che negative. e Ogni emergenza risolta in modo positivo fa sì che il personaggio sia un passo dalla dalla vittoria nel senso dal, da, dalla salvezza mentre ogni, ogni soluzione che gli viene assegnata negativa fa sì che lui, il personaggio sia automaticamente condannato e, perché vi dico questo? perché oltre al fatto che così avrete modo di godervi un po' meglio le, il gioco che è veramente così semplice non c'è molto altro da aggiungere eh, quindi è tutto narrativo, tutto dato all'interpretazione dei personaggi, alla creazione delle storie e delle soluzioni delle emergenze in un contesto coerente con quello che sta succedendo voi come chat se volete avete a disposizione la possibilità di creare, cioè di assegnare un'emergenza in più a uno dei personaggi mi dovete dire che qual è questa emergenza, dovete scriverla e, e una volta che avrete assegnato questa emergenza a uno dei personaggi lui sceglierà a chi, farla, eh, a chi chiedere la soluzione di questa emergenza, chiunque eh, sarà quel, quel fortunello che dovrà risolvere questa situazione dovrà inventarsi una storia coerente un modo coerente in cui è stato quest stata risolta questa emergenza e sarete voi i giudici a valutare se l'emergenza in questione è stata effettivamente risolta in modo positivo o negativo quindi sarete voi a decidere so la sorte ultima di questo personaggio eh? Sono, siamo stati un po cattivelli e ultima premessa eh, eh, oddio che cosa oddio scusate sono un po' sono un po' confusa ah, ultima premessa avrete poi la gestione narrativa cioè potrete raccontarci una volta che saprete intanto ci sono gatti gatti ehm, astrali eh, una volta che avrete eh, che vi dirò vi farò sapere quale, quali sono gli esiti delle varie, eh, delle varie situazioni perché le scriverò man mano in chat eh, e quindi capirete chi è condannato chi no, così, alla fine di, di tutta questa storia sarete voi, se volete a narrarci come finisce questa storia che poi una volta eh, letto, insomma concluderemo la giocata con questa vostra aggiunta, se non dovesse essere eh, per qualche ragione eh, partecipativa la chat faremo in modo di giocare tra di noi senza, senza nessun problema, detto questo io direi di cominciare allora intanto prima di iniziare di rito vorrei chiedere alla chat se si sente tutto bene se l'audio si sente la musica si sente se c'è qualcosa che non va prima che proseguiamo oltre intanto io mi preparo quelle due o tre cosette che avevo pronte Vabbè, presumo che si sì si senta tutto perché non mi sta descrivendo niente quindi mi auguro che vada tutto bene e vado avanti questo è un messaggio dall'equipaggio della nave spaziale biomeccanica Ashlepius. siamo in trappola sono sul ponte di comando gli altri membri dell'equipaggio sono bloccati altrove siamo un team medico in una missione di soccorso la nostra nave è colpita da diverse emergenze e le nostre vite sono in pericolo. Qualcuno può sentirmi? Se c'è qualcuno là fuori. Dannazione, membri dell'equipaggio, mi sentite? Surgery Medical, c'è qualcuno? Sì, ti sento, Bridge. Ti sento, Bridge. Mi senti? Non so, Surgery. Sì, no, non so surgery, però uh, io, io riesco a sentirti. Medical, tutto, tutto bene da te? Io sono bloccata qua sul ponte. L'unica cosa che riesco a fare per il momento è gestire... Ho inviato un messaggio di soccorso e sto gestendo le comunicazioni, ma non c'è molto altro che posso fare. Tu tutto bene? Um, Briggio, io sono... Sono bloccato nell'infermeria. Al momento non riesco a uscire. Le porte sono bloccate. Non riesco a capire bene cosa sta succedendo, Bridge. Ci vedo, ci devo vedere un attimo chiaro. Ti aggiorno il prima possibile, Bridge se posso. Ok, ok. E allora, medical out medica fuori. Sì, farò un check con gli altri Qui Bridge Triage, mi senti? Sì, qui Triage, ti sento, Bridge Triage, tutto Sono... bene? Momentaneamente sì Sono chiesa nella sala controllo Spero di... Cioè, per ora tutto è bloccato Quindi finché... Finché non succede qualcosa di più strano del, di quello che è successo fino adesso, diciamo che sono ottimista. Mm. Tu, tutto, tutto a posto? Sì, anch'io sono bloccata sul ponte e cercherò di gestire quello che posso da qua. Mi sento abbastanza inutile dai. in questo momento. No, dai, non dire così. Mm. Ce la caveremo, dai, come sempre. Sì, sì, sì, no, non ne dubito sono certa che con un team come il nostro riusciremo a cavarcela eh, fortuna che sì. doveva essere una missione di soccorso questa dai dai va bene al senti. limite ne arriverà un'altra per noi senti gli altri faccio un veloce check su, su, su, su Crio ok, okay. qui Ponte Crio mi senti? Sì Ponte, ti sento forte e chiaro, ok quindi anche tu sei in collegamento, bene uh, vi vedo tutti e tre al momento ma riesco a comunicare solo con uno di voi alla volta quindi uh, ho bisogno di sapere se è tutto a posto dove sei tu, gli altri sono bloccati a loro volta ognuno in altre, in altre zone della nave, tu dove sei? All'interno del laboratorio di purificazione, Ponte, la situazione qui al momento all'interno del laboratorio è stabile, i livelli di radiazioni sono nella norma e mi sembra mh, tutto nella normalità, l'unico problema è che anche, anche qui ho problemi a muovermi, a, ad uscire dalla, dalla mia postazione, per il resto è tutto ok. Ok bene se c'è qualcosa non esitare a chiamarmi fammi sapere ok? bene, bene. ok allora credo che parlerò Qui Bridge, Triage, mi senti? Sì, sì, ti sento Bridge. Sento, Continuo a sentire dei rumori strani che vengono dai corridoi Spero non sia nulla, nulla di che Non ti nego che sono, sono un mm. po' in ansia Se proprio se proprio devo dirtela È qualcosa che ti preoccupa? a parte la situazione ovviamente no esatto, no, no è, solo, è solo la situazione che, che ovviamente mi mette a disagio non so, non so bene come, come risolverla come, come ne usciremo non so bene che cosa sì, stiamo che cosa stiamo affrontando in realtà purtroppo quello no. neanche io cioè l'origine tutto, tutto. Di, tutto, di tutto questo, queste emergenze a catena una dietro l'altra, deve esserci qualcosa che ha scatenato tutto questo, andava tutto filo, filava tutto liscio. Dai, ne usciremo, su. Mm, qui intanto dalla sala di controllo, cioè, diciamo che io ma mi sento abbastanza inutile, visto che è una sala di controllo letteralmente tagliata fuori dalla parte biomeccanica della macchina stessa. Ma ok, sembra che la nostra Flepius sia un po' capricciosa, sta non voglia nemmeno farsi dire cosa fare, però ecco, qui invece. Forse è andato giù il sistema di ventilazione, non so, è veramente... Momenti è caldo? È caldo, sì. Sì. Momenti è caldo, momento è freddo, non, non so. Bene. Sì, non vedo se riesco a gestire questa, questa situazione del, dell'impianto di reazione, ma non sarei così ottimista. Eh. Io faccio qualche controllo. Appena ne so qualcosa di più, magari mi sa dire qualcosa di più la sala di controllo. Mm -hmm. Senti, altro intanto, appena ho qualche notizia, speriamo buona, ma ne sono abbastanza convinta, ti risento. Sì. Chiudo. Allora, intanto, qui qualcuno mi ha risposto. ok, beh, allora, direi che possiamo passare comunque. qui, Ponte, Crio, mi senti? Il Ponte, ti sento, forte e chiaro tutto bene dalle tue parti? Sto cercando di capire come sistemare il problema di aderazione che fa piuttosto caldo adesso. Non so se hai notato anche tu questo. Credo, credo di aver capito il, il perché di tutto questo caldo. Sì? C'è un, un, piccolo, un piccolo problema qui nel, nel laboratorio di purificazione. La cisterna di contenimento delle radiazioni è molto calda. La temperatura ha superato i 120 gradi centigradi e tende ad aumentare. Sto cercando di, di contenerla. Al momento, direi che la situazione è sotto controllo. Se dovessero esserci dei peggioramenti o dei miglioramenti, vi contatterò. Non preoccupatevi. Ok, ok, bene. Tu, tutto tranquillo? Date io sento dei rumori. Non so se li senti anche tu Beh, provenire dai corridoi. Sento degli echi lontani, nulla, nulla di, di minaccioso così vicino. Posso esserti d'aiuto in un qualche modo, Ponte? No, no, no, no. Saranno solo dei rumori. Essere bloccati qui non aiuta. Ecco, questa è la verità, quindi. Penso siano semplicemente dei rumori a cui non siamo non sono abituata essendo vivendola questa nave, ecco. Sai quando tutto è silenzioso Beh. si sentono si sentono più La nostra nuova. nave è come Ah, ci deve essere stata adesso ah, no. Sì, abbiamo un problema. Eh, vedo. Abbiamo un problema, un momento solo. Riesci a ristabilire la connessione? Una, un piccolo blackout, stiamo risolvendo. Un attimo solo. Sì. Appena ci sei fammi sapere che cerco di mettermi di nuovo in contatto con gli altri. Certo, certo, certo. Ma devo prima sbloccare questa tua situazione. Un attimo solo. Sì, sì, sì, Medical, prenditi il tempo che ti, che ti serve. Intanto ho ricevuto una segnalazione da, da qualche parte nell'universo. Non so bene chi sia. Sto cercando di capire. Ci sei, Medical? Sì, Bridge. Sì, Bridge, ci sono. Mi senti? Purtroppo non riesco, non riesco bene a stabilire un contatto con Crio, mi ha perso la comunicazione su... di netto. Oddio. E... Non vorrei che Triage fosse successo qualcosa. Criage l'hai sentita? Come sta Triage? Eh, adesso ho perso anche la connessione con Triage. Direi che è partito tutto molto male. Diavolo. Tu? Diavolo. Tutto bene? Sento. No, non va tutto bene. Non va tutto bene. Non va tutto bene. Cosa c'è che non va? Una vita abbastanza una vita passata a curare le condizioni mediche degli altri per trovarsi così poi... Ehm... Ma sen senti qualcosa tu? Senti, senti qualcosa? Senti qualcuno parlare, Bridge? No, qualcuno parlare? No, però mi è capitato di sentire dai corridoi qualcosa che non va. Davvero? Sì, tipo sì ci, son, per, ci sono dei persone... rumori dei rumori strani. Persone nei corridoi potrebbe essere, potrebbe essere, ti ho detto sono bloccato qui ne, nell'infermeria. Um... Crio. Mm -hmm. no, pensavo... Pensavo fossero loro, ma credo che ci siano delle interferenze. Sento delle forti interferenze, Bridge, in questo momento. Sto cercando di ripristinare la, la situazione. C'è stato un, un abbassamento del livello della, della corrente. Mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Ho cercato di Bene. mettere in comunicazione tutti, ma vedo che... Triage ha qualche problema Sì Triage sta cercando Da quanto vedo di collegarsi Ok L'importante è che Possiamo ancora parlare tra di noi Se perdiamo anche Se perdiamo anche I collegamenti tra di noi siamo spacciati Mi dicevi Scusami Medical Non volevo interromperti Intanto Dicevo. gli altri No Vai dimmi. Figura, figurati, figurati Bridge um, continua a sentire Continuo a sentire delle voci Bridge Tu non riesci a identificare Quelle cose che hai sentito fuori Dalla tua stanza Dal ponte di controllo Come persone No voci mi hai detto Giusto Bridge? No no non erano voci Erano più rumori Rumori, rumori. Inquietanti anche però non saprei descriverti qualcosa come, come il suono delle ossa rotte ecco mi, mi, mi viene questo questa quest immagine qua wow wow bridge um, senti uh, mh, ci conosciamo da un po' sai quanto mi scocci chiederti una cosa del genere bridge però eh, ecco mh, o perlomeno la mia stanza ha subito un urto ha subito un crash di qualche tipo e sono rimasto abbastanza pesantemente rito in questa faccenda um, ora non so bridge um, ci sto provando, non riesco a risolvere la cosa da solo, Bridge. Che, uh, che, che, come, che, hai bisogno sono di qualcuno? Sono, sono un medico e ti devo dire: uh, ho bisogno di qualcuno okay, uh, okay. abbastanza. Ok, medico. velocemente, Bridge. Ma mantieni la calma, ti metto in contatto con chi? Con chi vuoi che ti metta in contatto? Dimmi tu non riesco a pensare lucidamente in questo momento. Vuoi che ti la metto in contatto con Triage? Raggiare. Va Magari? bene, Triage, sì, so, okay. conosco le sue capacità. Va benissimo, Triage. Ok, dammi solo un secondo che stabilisco la connessione. D'accordo, d'accordo, Bridge. Ok. ad avere uno sfarfallio incredibile un secondo solo dammi il tempo potrebbe, potrebbe essere stata in qualche maniera eh, danneggiata okay. la rete neurale del, della nave eh, potrebbe questo far sfarfallio potrebbe sì ho, ho avuto problemi anche proprio con l'interfaccia del del nostro pianeta, hai avuto problemi con l'interfaccia? Ok, mantieni la calma. Ti ho, la messo, ti ho messo in contatto con uh, Triage. Triage qui, bro, qui, Ponte, mi senti? Sì, ti sento, Ponte. Sei... Ti sento forte e chiaro. Sei in collegamento con Medica? Ha bisogno di aiuto urgente? Sì, certo. Sono riuscita appena adesso a ripristinare. C'è stato un attimo qui dalla sala controllo. Si era spento tutto. È stato. T temevo che fosse la fine. Dimmi. Dimmi medica, sono qui. Oh, Triage. Come stai? Io. Non è, non, è, non, è, non è ora. Non è il problema. Dimmi come stai, tu. Cosa sta eh, succedendo? Triage, fare. sto sanguinando obviosamente, Triage. Eh, se qualcosa ti ho insegnato in questi anni, Triage. E so che ti ho insegnato qualcosa, so che che molto. sei brava in quello che fai triage trova, trovami una soluzione sto sanguinando a causa dello scontro a causa di un crash che ha ricevuto qui l'infermeria trova okay. una soluzione triage sono sicuro che tu ce la puoi fare ti ho insegnato bene ne sono sicuro Triage. posso non posso andrò provare... avanti per molto senti uh, calma Posso provare a um, sovraccaricare il trasponder genetico nella tua zona. Dovrebbe teoricamente riconfigurare il DNA della parte biologica della nave nella, nella, nella, nella tua infermeria. Quindi forse se è successo un crash di qualche tipo legato a quello dovrebbe essere rimesso a posto. Provo questo? Ti va bene? Mi va benissimo, triage. Ok, mi metto subito al lavoro. Ponte, ti, ti rendo... La, ti libero la linea, chiudo intanto che lavoro a questo... Sì... Eh, grazie Triage, non penso che, che mi senta. Ponte, ti posso essere d'aiuto in qualche maniera? Sì, ora... Eccoci. No, guarda Medical, l'importante è che cerchi di ristabilirti tu. Ti vedo piuttosto ansioso e nervoso, giustamente, eh, non sto giudicando e vorrei eh, di nuovo vederti sì. operativo come sì, sempre. È che solo che c'è questo. Eh, tizio, no, eh, d'accordo, eh, guarda, eh, medical out, dammi, dammi un attimo. Sì, sì, sì fai un eh. commento. Qui Ponte, Triage, mi senti? Sì, ti sento, ti sento Ponte, dimmi Triage, qual è il problema? Non ho ben capito che cosa sia successo a Medical L'ho visto, l'ho sentito piuttosto strano E anche visto, perché continuo a vederlo sullo schermo e non è... Non è... si comporta in modo strano sì. Il problema è che la parte, cioè, l'epius è biomeccanica, purtroppo e per fortuna, per certi versi, siamo in una sorta di simbiosi, quindi quando la parte biologica ha qualche problema, purtroppo che non è la tocca anche noi in qualche modo, speriamo che quello che sta succedendo al medico non sia grave, o che almeno io riesco a risolverlo. Tu invece, a parte senti ancora quei rumori? Sì, qualche, qualche, qualche rumore l'ho sentito poco fa mentre parlavo con, uh, con Medical, ma niente di... come dicevo a lui, eh, sono rumori... se fossero della nave io li avrei... avrei capito che erano semplicemente rumori relativi alla nave, ma sono tipo rumori di ossa che si rompono, non so se capisci no. Ho i brividi ma penso che sia qui Aspetta Ho un allarme cosa dice... non va? Ah, sì, bene Ecco perché qui c'è così caldo eh, ma a volte manca il fiato. Mi dice che nella mia zona, o meglio nella sala di controllo. il supporto vitale risulta offline. Benissimo. Ah, vuoi che ti metta in contatto con qualcuno? Magari qualcuno che pensi possa aiutarti a risolvere sì. questo problema? Uh, se. forse Crio se è sì. a modo. Sì, cercherò. almeno intanto cerco di risolvere il problema di medical so sono a buon punto, fra poco risentiamoci va bene se non mi manca l'aria prima, ma speriamo di no dammi un attimo sì, che ah, cerco chiudo. di metterti in contatto con lui chiudo qualche problema a metterti in contatto con lui credo che dovremmo farlo con questo sistema così non sarete soli sare, sarete Vi sentiamo tutti in questo momento quindi se devi dirgli qualcosa di privato magari aspetta no, no non è niente di privato, ecco eh, intanto come te la passi Grillo, visto che non ci siamo ancora sentiti Ponte qui Qui Ponte, sì, Crio, se mi senti? Sì, sì, sì, ti... sì mi sento, mi ti sento, metto... Forte e Ti metto in collegamento con gli altri, dovremmo sentire tutti tutto. Va bene? Cioè, Vedi, qui... sto lavorando per te. Esatto, c'è cioè Triace che ha bisogno de... di una mano. Niente, Crio, fondamentalmente forse puoi darmi una mano perché la... Sala controllo ha deciso di non controllare più, o meglio, di non farsi controllare più da me, e quindi risulta che il controllo vitale è qui offline. Se tu riesci in qualche modo a. non lo so, a metterci una pezza da fuori, la cosa positiva è che ancora riesco a lavorare sui trasponder genetici delle varie zone, quindi forse riesco a dare una mano a Medical. Ok, sì, posso provare a disabilitare il nucleo surrenale, in teoria in questo modo dovrei riportare il tutto online dopo il blackout che c'è stato. Sì, uno shock. uno shock di quel genere alla parte biologica potrebbe aiutare. Effetti. Dammi, dammi qualche minuto, provo a vedere se riesco a, Grazie. a disabilitarlo. Ci vorrà un momento però. Sì. Vabbè, dai, il lavoro. Dai, Crio. Ponte, io qui sono sì. Sono a buon punto per quanto riguarda il problema di Medical. Sì, guarda, può, può sentirti Medical? Ci senti? Sì, comunica pure in, uh, Guarda, da quei pochi comandi che decidono di darmi retta in questa sala controllo che non controlla, mi dice che è tutto a posto. Quindi teoricamente dovresti sentirti un po' meglio o iniziare a sentirti meglio a breve, giusto il tempo di rassettare un attimo no, il no, DNA della tri zona. Triage, sto, sto vedendo che infatti il, um, i danni subiti dal crash avuto qui in infermeria si stanno riparando, i tessuti si stanno si stanno ricongiungendo, adesso basterà semplicemente che, che mi avvicini e che io prenda parte, insomma, a tutta questa rigenerazione. Hai Scusate, non riesco a pensare. Non io... riesco. A... Intanto chiudo che è meglio per risparmiare ossigeno vista la situazione. Assolutamente <ride> no. triage, assolutamente triage. Chiudo assolutamente non ti riesco. sono qui medical se hai bisogno dimmi pure tanto mm, no sto mi sto sentendo sempre meglio ehm, e grazie dell'aiuto bridge chiaramente senti ancora quei suoni? Uh, adesso no forse ero distratta da altro ho una comunicazione da qualche nave che a quanto pare è vicino a noi e non so forse, forse forse abbiamo una soluzione non lo so um, magari ci può fornire aiuto speriamo um, tu tutto bene ti, ti ho visto piuttosto strano poco fa non, non, non voglio dire non voglio dire cose prima di esserne sicuro no, non sono pazzo prigile No, no, non, non sono pazzo. Non credo tu lo sia. Non sono pazzo, Sei Bridge. forse una delle più um, geniali di qua dentro, quindi mi preoccupa sapere che la tua mente possa essere sotto stress in questo momento, ecco, mettiamola così. Eh, sì, sì, sì, è, è, è lo stress, Bridge, è, è lo stress, Bridge, è sicuramente, sicuramente lo stress. Uh, avrei... Uh, piacere, se è possibile, di parlare con, uh, con, uh, con Crio sì. perché è, perché. Perché è una delle persone più um, competenti e sul pezzo della nave. Siccome so che hai aperte le comunicazioni con lui, uh, sì, vorrei un attimo sentire cosa ha da dire. Verifico che sia online. Uh, Crio qui è ponte, certo. mi senti? E... Sì, Hai... ti sento, ti sento, Ponte, è forte e chiaro Hai una comunicazione aperta con, con Medical Ha bisogno di te Sì, dimmi Medical, sto cercando di risolvere un problema um, dimmi. Sì, eh, ti rubo pochissimo tempo Ti rubo pochissimo tempo, creo uh, Sì eh, Innanzitutto ti volevo chiedere, senti qualcosa tu? Senti delle voci? No, non sento nessuna voce, perché? Niente. Um... È uno scherzo o cosa, medical? Per ora è uno scherzo, Crio. Per ora è uno scherzo. Uh, senti, te sei una delle persone più, uh, più, più, più lineari, più avvezze. Sei una delle persone più logiche che io conosco all'interno di questa nave. Sì. Vorrei sapere un tuo parere, spudorato, uno di quelli eh, da libro, da manuale, che tu mi sai dare. Che diavolo sta succedendo secondo te? Un parere. Secondo te, cosa sta succedendo? Crio? Sta succedendo che stiamo perdendo il controllo de della nave. Stiamo cercando di rimettere i sistemi online e di recuperare tutto il recuperabile. Il rischio è quello di andare a finire alla deriva nello okay. spazio profondo. Ma la... ah, hai notizie della, della rete neurale? Brigida ha detto che ha problemi con uh, la responsività. Tu, che cosa mi dici della rete neurale? Al momento, sto cercando di disabilitare il nucleo surrenale. Sto cercando di riportare okay. online. Uh sistemi, così la sala comandi potrà tornare a essere raggiungibile Cap ma non è capisco, facile capi capisco che ti capisco che capisco che sei, che sei impegnato, creo. Uh, non voglio toglierti, toglierti tempo ai tuoi, dai tuoi lavori sulla ghiandola surrenale. Uh, mi sembra che hai detto sì uh... comunque mi sto la ghiandola però, beh, sì, più o meno sì, è la stessa sì. cosa per la Pius. Um, so. Sì, ma... Eh, ok, scusami, hai ragione. Um, eh, Bridge, ci sei? Um, io uscirei un attimo. Bridge? Sì, sì. Uh... Nostri... Uh, sì, sì, sì, esci, esci pure. Non c'è problema. Ehm... Um... Medical out e se hai, pro, se hai novità sulla rete neurale, subito, eh, subito contattami, per favore. Sì. Medical sì. out. Sì. Questo è un incubo. Un incubo. bridge um, triage mi senti? sì, sì bridge ti sento uh, come va come, come no, stai? non non bene non bene uh, qui i rumori di cui ti parlavo si sono fatti un pelino più insistenti um, tu come stai uh. Passo da per i vidi di caldo a pampate di freddo, è strano da descrivere. L'aria è pesante. Ok. Piano Cri piano. Crio è riuscito a risolvere il tuo problema? Eh, non lo so, prima ha detto che ci avrebbe lavorato. Spero bene. Tu piuttosto... Come va? Almeno... C'è qualcuno che sta rispondendo fuori Dai, ce la possiamo fare Oddio Sì eh. Sì uh, Ti passo Crio, no, no, non mi ricordo se me l'hai già detto Crio ha, ri ha risolto il tuo problema? Eh, ci stava lavorando prima Non mi ha comunicato ancora nulla Forse la procedura è un po' lunga Vuoi che ti Beh, metti però in... ora ancora riesco a respirare. Sì. Se, se, se poi sì, magari intanto sento anche se. Sì. Uh, che è... Crio qui è Bridge, mi senti? Sì, forte e chiaro: forte e chiaro. Nonostante c'è medical, eh, scusami, eh, triage. medical triage. Sì, in, ha bisogno in, di in te. collegamento Sì. Sì, come sei messo? Triage, nonostante, nonostante sia riuscito a disabilitare il nucleo surrenale, non, non riesco a far tornare i sistemi online, mi dispiace. Non, non riesco, c'è qualcosa, qualcosa che, che li blocca e... Non, è, non dipende dal nucleo surrenale. No... Non so come fare, non. Va bene, non è Mi dispiace. Va bene, non è un problema. C'hai. Il... Ci ho provato. Grazie, ragazzi. grazie il tentativo e il tempo che hai speso. Intanto. Se dovesse servire altro fammi sapere, Triage. Sì, tu come stai messo invece piuttosto? Ho sentito un rumore. Un rumore provenire. Da fuori dal. dal corridoio. Io c'è uh, senti c'è un aspetta un momento aspetta un momento mi collego con la, tele, con, la con la camera di sicurezza nel corridoio Sì, senti, senti medical medico magari anche lui ha, ha qualche modo di andare no Non oh no no no no no un un no no no sta cercando di sfondare la, la porta, ci sono dei, dei cadaveri dentro il corridoio, hanno, hanno fatto fuori alcuni, ha alcuni membri del, dell'equipaggio, sta cercando di entrare qui dentro, mi serve aiuto, mi serve soccorso in un qualche modo, se non, non, non riusciamo a fermarlo sfonderà la porta. Bridge senti me. Datemi meglio. un aiuto, Bridge mi senti? Ah, sì, qui Bridge forte chiaro. C'è un leucocita gigante. Penso sia stato quello ad aver eliminato parte del... Dell'equipaggio. C'è il corridoio qua fuori. Il corridoio di manutenzione che è pieno. È pieno. È pieno di cadaveri! Sta cercando di. Di entrare, sta cercando. Sì, uh io da qua non so come aiutarti come ti ripeto posso solo metterti in comunicazione con qualcuno purtroppo il computer non mi permette di fare altro da questa postazione quindi se pensi che qualcuno possa aiutarti dimmi pure forse medical mettimi okay. in contatto con lui ok medical qui bridge mi senti Sì, ti sento bridge sto molto meglio sì, lo vedo. Uh, c'è Crio, Crio, Crio che vuole parlare con te. Siete in comunicazione. Medica, c'è un, una leucocita gigante qui nel corridoio di manutenzione. Sta cercando di, di sfondare la porta del, del laboratorio dove sono mi serve aiuto puoi certo fare qualche cosa per, per, per aiutarmi è, è stato quell'essere aver fatto fuori buona parte dell'equipaggio de certo che c'è un leucucita uh, forse potremmo potremmo potremmo potremmo riavviare il compressore alimentare um e comunque uh, riformattare l'intero sistema digestivo della, della, della nave perché facendo così, facendo così potremmo espellere il leucucita, insomma come un qualsiasi altro corpo all'interno della nave questo stavo pensando tutto bene? La porta regge Crio nel frattempo? Nel momento ho sigillato la porta ma se continua con questa violenza e con questo impeto la sfonderà mi metto, mi metto subito al lavoro, Crio. Mm, non vorrei mai perdere un computer come te, mettiamola così. Um, mi metto subito al lavoro. Ho bisogno di, di uscire. Eh, no, non vedo Bridge che mi possa chiudere la comunicazione, però. Bridge sei, sei dei nostri... Zitto, sei dei nostri Bridge. Sì, sì, sono qui, sono qui. Cosa sai Bridge? Io sono vuoto Adesso sei vuoto Ok um, Ho dei forti sospetti Che cosa Bridge? è appena Bridge successo? Uh, uh. Ti sento Ti sento medical Ehm uh, no. um. Hey. Uh, Tutto bene? Come... Bridge, bridge c'è bisogno che mi stai assolutamente a sentire un attimo uh, I rumori, li senti ancora fuori dalla porta? No No, non li senti più quei rumori no. Ok sono, sono Crio, mi senti? Crio, sei ancora con noi oppure hai chiuso? Sì. Crio? Sì, Crio è in collegamento sento, Ti senti. sento, ti sento Crio, sì, ti sento, ti sento. sono rumori di ossa quelli che senti lì fuori Crio? No, sento dei... De... Batte de... contro la porta, de è la, chiaro. La porta, la porta battere non sento nessun rumore di è ossa. Chiaro. Sento de, è chiaro, sono molto forti. Crio, buono. Um, bridge, uh, rete neurale, come va? Zitto, come va lì la, la rete neurale Bridge? Ah, è un disastro. È un, è un disastro. disastro la rete neurale. Certo che è un disastro la rete neurale. Da datemi, datemi, datemi un attimo, datemi un attimo. Crio nel frattempo vengo riavviando il sistema alimentare. Uh, medical out. Uh, sì, sì. Ringraziate sì, il triage. Sì, sì, sì. È, è il momento di mettersi al lavoro ragazzi. Dobbiamo, dobbiamo far vedere a questa cosa. Chi cazzo... Chi cazzo comanda. Medical out. Qui bridge Ponte. Triage, mi senti? Bridge. Sì, stavo chiamandoti. Tutto a posto? Ero fuori dalla trasmissione, ma dalla sala comandi comunque riesco ogni tanto a intravedere qualche sprazzo della tua comunicazione video. t'ho visto un attimo. Fuori. Fuoco. A posto? Io. Senti sono male? Muoto. di cosa parli bridge bridge sei con noi oh, sei con me bridge, sì, bridge. Sì, sì sì sì sono qui sono qui cosa vuol dire quando hai detto io sono vuoto ho, detto, ho detto io, io sono È vuoto si sì, per un nuovo codice stavi comunicando con qualcuno fuori Ed, uh, um... non lo conosco no um... oddio non ho letto le procedure aspetta ti so. senti bene? Che cos'hai La tua mano? No, eh, è tutto... Tu, tu hai risolto la tua, la tua situazione? Eh, quella di prima purtroppo no, però sembra che comunque la stanza è abbastanza grande, i brividi continuano, ma... Il vero problema è che prima volevo capire se ci fosse altro Ho fatto un rapido scan Vi faccio vedere Questa simpatica luce rossa dovrebbe essere verde Guarda Dice praticamente la... Inviandolo al computer Mi indica che quando... Siamo stati tirati fuori dal sonno criogenico del viaggio. Praticamente il mio DNA si è. cioè il, il mio materiale genetico si è riassemblato come voleva. E quindi vuol dire che va tutto bene, ma oltre al fatto che non, tra poco non respirerò più, non sarà un problema perché probabilmente mi sto deteriorando a livello proprio molecolare. C'è qualcuno che potrebbe darmi una mano? Forse medical? Vuoi che ti passo? un forse ti metto con... Dimmi tu Dimmi tu che pensi che possa aiutare? Prima, prima, senti, prima senti un attimo se hanno risolto il problema Ok, mi metto ti in creo. contatto con loro Poi quando hanno finito chiamami Ma tu riguardati, ti vedo molto uh, Provata mm. Ok allora chiudo con te e passiamo a. Mi piace. Qui Ponte. Crio, mi senti? Sì, Ponte, ti sento. Forte e chiaro. Crio. Quel coso ancora non se n'è andato da, da qua fuori, continua. Continua a provare okay. ad entrare Mi ha fiutato sa, sa che sono qui Chi è che ti doveva aiutare con questa situazione? A chi avevi chiesto aiuto? Medical Medical Se vuoi ti metto in contatto con lui di nuovo Magari è riuscito a lavorare Sì, sì, su. mettimi in contatto con lui Mettimi qui, in contatto con lui Qui Ponte, Medical, mi senti? Qui Medical, Ponte, ti sento Potrei parlare con Crio? Sì, eh, sei in contatto con lui Crio mi dispiace, ma quei cosi, quelle cuciti sono estremamente più resistenti di quello che pensavo. M mi dispiace, Crio, non riesco a risolverti il problema. Va mi bene, dispiace. allora Va bene, allora cercherò di fare tutto ciò che mi è, mi è possibile da qui finché quella quel coso non entrerà qui dentro. Va bene. Dai, la porta dovrebbe ma... leggere ancora un po'. Dai, dai criostringi denti, dai criostringi denti, perché eh, Sì, do bridge. Bridge io non lo vedo bene. No, nemmeno io. Cosa potrebbe Io penso che ci sia stato un grave danno re... alla rete neurale, penso che questa rete neurale stia stia ci stiamo contagiando tutti. Quei Leucuciti sono veri. Sono veri, li hai visti? sì, sì. sì li ho visti. Li hai visti? Ce n'è uno qua fuori, ce n'è. Li hai visti, Crio? Sì, sì, sì. Hanno fatto fuori gli altri membri dell'equipaggio. Bridge. bridge! Bridge sta crollando. Bridge! Bridge! Ci sì, si, sì. Sei ancora con noi, Bridge? Sono, sono Bridge, sì, vi, vi ascolto. La... Vedo attraverso il monitor che ti stai riempendo di, di scoriazioni. Che, che diavolo sta succedendo? Uh, uh, niente, Bridge, possiamo aiutarti da sì. qui, possiamo aiutarti da sì, qui? Bridge? Sì, sì, sì, um... recupera la lucidità sì. e dici quello che ti serve. Allora, Bridge, ascoltami, Sto ascoltami, cercando... Bridge, devi starci, tu sei l'unico, l'unica che ci possa mettere in comunicazione l'uno con l'altro. Mm -hmm. Senza di te, siamo finiti, Bridge. Sì, sì, sì, sono, sono qui, sono, sono ancora con voi, voglio solo capire a che punto siete nel, nella risoluzione di questa emergenza perché a quanto pare chiunque ci aveva contattato poco fa ci ha abbandonato di nuovo quindi non avremo altre speranze e devo dire la verità la situazione non si sta mettendo per niente bene qui il ponte è davvero un disastro, il computer non collabora Tant'è vero che riesco solo a, a vedervi attraverso una schermata unica e quindi ho bisogno di capire se stiamo facendo progressi e quindi dovete dirmi a che punto siete con le vostre, con le vostre emergenze, perché purtroppo non, purtroppo non sono riuscito a risolvere l'emergenza di TRIESI eh, sì di, di crio bridge uh, la, il reset del de, compressore alimentare non ha portato ai risultati che, ai risultati che speravo l'uscita entrerà qui dentro ma fino adesso la porta è salta se serve aiuto da parte mia ditemelo sì, sì, no... mi serve mi servirebbe parlare con una persona empatica che ti Potresti, triage. Bridge, per favore, Bridge, davvero. Sì. Bridge, qui Bridge, Triage, mi senti? Eh sì, Bridge, ti sento. Sei ti sento. in contatto con Medical, che aveva bisogno di una persona empatica in questo momento. Ehi, hey, hey, Medical, sono a tua disposizione, se posso. Ciao, Triage. Senti, senti, senti, senti. Eh, mi serve un parere, un parere personale. La... Se la nave fosse una persona, come si sentirebbe in questo momento secondo te? Uh... Se la nave fosse una persona probabilmente attaccata. Non è quello che speravo. Ok, triage. Hai bisogno di aglio? Eh, sì. Eh, sì, scusa, stavo cercando di capire come tornare. Diciamo che la sala controllo, ogni volta che il computer di controllo, ogni volta che cerco di bypassare qualche sicurezza, mi butta fuori a calci, nel vero senso della parola. Eh, sì, dicevo prima a Bridge che purtroppo quando siamo stati svegliati dal, dal sonno agrogenico del viaggio ehm, ho, diciamo, la mia camera ha riassemblato il mio materiale genetico in modo molto sbagliato e se riesci a darmi una mano per evitare che mh, probabilmente mi sciolga in una pozza di orrore in tutto che è una cosa molto poco piacevole ti ringrazierei molto e... con... dimmi se posso, cioè, oppure ecco, se non vuoi, non importa, ce la faremo in qualche modo. Dai. Dammi un attimo, eh? è quasi commovente il tuo positivismo, triage. È quasi sempre benvenuto. Um... Mm. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ok potremmo provare a ristradare ta ta ta, a ristradare l'energia al, al compensatore cervicale mm. potrebbe funzionare ne sono quasi sicuro um, forse mm. le probabilità non sono proprio zero ecco mettiamole così ma ok ok, okay um... guarda piuttosto che zero è bene anche 0 1 quindi se puoi ti dico grazie, io penso che da qui ehm, No, il comparto cervicale me lo segna rosso, quindi proprio non ho modo di accedere nemmeno per sbaglio. Oh, sì. io ho un grande accesso al comparto cervicale, non ti preoccupare. No, non ne dubitavo. Mm. Non ti preoccupare. Uh, ci provo, uh, vorrei dire a Bridge di chiudere la mia comunicazione, ma... Bridge? Non so quanto avremo Bridge dalla nostra... Eccomi. Non so, dobbiamo spiegarci. Vi sento bridge, come stai, Bridge? Che cosa io sono e cosa è, è un nuovo. È un, è un nuovo modo. Non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Non e sono... tu stai zitto. Non ne sono sicuro. Beh, Nicole, con sono Chi sicuro. sta zitto? C'è qualcun altro con te? No, sono da solo. Mm, Signori... non, ne, no che non siamo. No che non siamo soli. Dici brig. Come prosegue, come. come... Oh, scusate. Briggi, brig, tieni duro. So, bridge, sono tieni sono, duro, sono, sei qui, sono qui, sono qui. Le vostre, le vostre emergenze. Sto andando a provare a risolvere un'emergenza. Sono risorse Per triage. Mm. Ok. Ci vado a lavorare adesso. Okay, Ci vado sì. a lavorare adesso. Sì, okay. Ancora non lo so. Ok. Bridge, po posso aiutarti Med in qualcosa io? Medical, out. Medical out. No, hai eh... qualche problema? Posso provare ad aiutarti Bridge? Dimmi. <ride> I problemi ne ho più di uno, ma no... Non, non credo Se che... Posso... Ci che ci sia una soluzione in realtà uh, visto che adesso siamo un attimo solo, solo io e te uh, ho una, una brutta sensazione riguardo a questa missione riguardo a quello che sta succedendo e, beh <ride> mi pare ovvio no? che sta succedendo qualcosa di molto sbagliato um, sì. Uh. volevo solo solo ch dirti che, che sei l'amica migliore che io abbia mai avuto e... e ti chiedo anche se per te non avrà senso ti chiedo se puoi se puoi perdonarmi. che cosa... che... non penso che tu sia, cioè sei, sei la persona migliore che conosco, non penso proprio che tu sia... abbia necessità di chiedermi scusa di qualcosa, cioè io non... Penso che proprio sia la persona più ineccepibile di tutta la nave, tu non credo, se vuoi parlarmi ti ascolto, ma ecco, sempre... non ti so sottovalutare. Ho sempre trovato buffo il tuo, il tuo ottimismo in situazioni come queste dove c'è veramente poco di cui essere ottimisti, ma tu ci riesci, ci riesci ci sei sempre riuscita ci provo no. ok uh... non voglio tediarti oltre abbiamo tutti cose da fare quindi sicura che non posso aiutarti in nessun modo io qui per quel poco che posso fare posso provare a fare qualunque cosa di quel che abbiamo non ci manca niente è poco ma dimmi aiutarmi. Va bene, chiudo la comunicazione. Cerca di yeah, ciao. Qui, Bridge, Crio, mi senti? Qui, Bridge, ti sento, ti sento forte e chiaro. Il leucocita qua fuori sembrerebbe essersi allontanato, ma ancora lo sento muoversi nel corridoio di manutenzione. Sembrerebbe essere lievemente lievemente più tranquilla la situazione, ma sono sicuro che tornerà. Sa che sono qui, mi ha fiutato. Mm -hmm. Ok, ok. Eh. Bridge, a proposito, come stai? Che ti sta succedendo? Sei piena di, di escoriazioni Sei piena di, di ferite addosso Io no, sono oh, Bridge! Bridge! Sì, sì, sì, sono qui Sono qui non puoi cedere adesso Sono qui È fondamentale il tuo supporto Crio uh, A tal proposito uh, Dunque eh. le tue Quindi sei rimasto Con una situazione da gestire Se non sbaglio Ho capito bene? No Olmo meglio, la situazione non è risolvibile, il medico l'ha provato ad aiutarmi ma non è riuscito a, a risolverla. Ah. Quindi, beh, quello cocita prima o poi entrerà qui dentro, ma fino a, che, fino a che quel bastardo non è qui dentro, io continuerò a, a fare quello che posso qui. Se serve il mio aiuto per qualsiasi cosa, io ci sono. No, in realtà è solo una, una mia richiesta personale. Volevo. Dimmi, Bridget, dimmi, Fonte. Volevo semplicemente. Beh, dopo tutti questi anni che lavoriamo insieme, sento come se. avessi bisogno di chiederti perdono. Cosa? Lo capirai, adesso non ha molto senso, ma puoi perdonarmi? Non so prima che cosa devo perdonarti, senti Bridge, parliamoci chiaramente. Io lo so che tu stai nascondendo qualcosa. È da qualche giorno che ho questo sospetto e adesso queste tue parole non fanno altro che confermarmi quello che stavo pensando. Che diavolo sta succedendo? Che diavolo hai fatto, Bridge? Qualcosa è entrato nella... nel ponte, qui nella cabina di comando. Cosa? Non lo so, non capisco. Non lo riesci a vedere? No, ma da quando è successo non mi sento più tanto bene. Ho come dei blackout. Um, credo, credo che l'unica cosa che posso fare nel, te nel tempo che mi rimane è quello di cercare di aiutare voi ad uscire. Posso aiutarti in un qualche modo, Bridge? No. Non dalla tua postazione. Non credo ci sia niente che tu possa fare in realtà. C'è qualche interferenza? Ti sento malissimo. Sento malissimo, Crio. Qualcosa non va. Pallazione! Tuo... Che succede, Crio? Non ti sento. Non, non c'è più, più la comunicazione. Ti metto in contatto con Medical. Magari lui riesce a risolverla questa situazione. No? Allora ti metto in contatto con triage, va bene? Io non riesco a sistemare questa cosa. Deve dipendere dalla tua cabina, non dal, dal sistema. Hai controllato in giro se c'è qualcosa di strano? Dammi un attimo. Qui ponte, medical e triage, mi sentite? Medical, ti sento. Triage, ti sento. Abbiamo <coughs> di nuovo un'emergenza in più. Scusate, scusate se, scusate se vi interrompo. Um, triage, uh, sono... sono mortificato. Sono mortificato, triage. Che cosa succede? Il uh, compensatore cervicale non è bastato. Non, non riesco a far fronte al tuo problema. Mi spiace Triage, mi spiace tanto. Quello. Triage, sei... Sei forse il uh, miglior allievo che potevo avere. Allieva, Allieva potevo grazie. avere grazie hai molto da imparare mm. da imparare ancora spero che tu ci riesca io spero che le cose vadano meglio sono Assoluta. ancora sono ancora diciamo che ecco forse, forse le, la ruota gira le cose andranno meglio speriamo bene non vedo bene gli altri non so Vedi se riesci... Stava dicendo... Bridge, scusa, sì. per quale motivo ci hai contattato? Bridge. Chiedo scusa. Non riesco più a mettermi... Rosso. Non riesco più a mettermi in contatto con Crio. C'è qualcosa che gli impedisce di comunicare con me. Ma non, dalla mia postazione non c'è niente che posso fare. Vedo, vedo che, si, che sbraita, ma non, non riesco ad aiutarlo. Voi... Voi pensate di poterlo, poterlo sistemare? Uh, In questo momento è piuttosto cruciale. Parte... Eh? Credo che abbia qualcosa da sistemare con Medical, se non sbaglio. Sì, penso. Potrei. Io non credo di avere. Potrei. Potrei. Come... Uh... Beh, allora lascio libera la comunicazione. Triage out. Potrei... Potrei sovraccaricare la turbina neurale? Puoi provare. Pingere al limite? Sì. Um, magari eh, la reazione sarà un po' violenta perché stiamo parlando di una reazione corticale completa su tutta la nave. Um, sarà una cosa violenta, potremmo sentire scossoni, la nave stessa potrà risentirne, sì? Eh? Um, e poi e poi anche io avrei un attimo bisogno di, di aiuto su una cosetta. Che succede Medica? Non so se qualcuno intanto ho avviato il processo di, di sovraccarico. Il tasto da premere è uno solo. Però uh, il caricamento potrebbe impiegare un po'. Questo andava detto. Um, in realtà in realtà non sei l'unica che non si sente bene Bridge uh, adesso non so hai in mano le nostre comunicazioni sto cercando di risolvere quella con, con Crio chiaramente uh -huh. um, <ride> l'intelligenza artificiale della, sì. della nave um, Dice che, che legge la mia mente e, e mi parla, um, a, dice che lo fa attraverso la rete neurale che infatti ti sta dando non pochi problemi. Um, <ride> eh, dice che mi ucciderà. Se sai di chi potrebbe aiutarmi con questo bridge... Te ne, sarei... te ne sarei grato. Non lo so. Oh, nel frattempo, nel frattempo eh, sembra che la mia soluzione al problema di Crio abbia dato i suoi frutti. Forse ci vorrà qualche istante, però ci siamo, siamo sulla, siamo sulla buona strada, grazie alla turbina neurale. Quindi ci stai riuscendo? Sì, sì, sì, sì. sì. Ok. Sì, sì, sì, sì. sì. Adesso posso rispondere tranquillamente a questo stronzo che dice che mi vuole uccidere. <ride> uh... Senti, visto, visto che. che insomma adesso mi hai detto quello che ti sta succedendo e insomma. la situazione è quella che è. Lo so che ti sembrerà assurdo, ma. ho bisogno di chiederti. Se sei disposto a perdonarmi, anche senza sapere <ride> il perché. Diciamo che ho fatto qualcosa, cioè, non attivamente, ma è successo qualcosa che... No che non ti perdono, Bridge. No che non ti perdono. Le nostre vite sono... Nelle tue mani Devi essere perfetto Quando sei un ufficiale alle comunicazioni mm, Sì, immaginavo quello che, sta, quello, che sta, quello che sta succedendo A Triage No Non lo so Quello che sta succedendo a noi tutti Poteva essere evitato direi Che dici Bridge Maggior accortezza forse Va bene Sciocca io di avertelo chiesto, d'altronde era chiaro che tu ti comportassi così, analitico fino alla fine. Sto cercando, per... sto cercando di essere professionale, Bridge, sto mm -hmm. cercando di essere professionale con una cazzo di intelligenza artificiale che, che mi dice che vuole uccidermi, di... no, no, non lo farai, non lo farai. Ora se hai un minimo di sprazzo di professionalità mi vuoi dire chi mettere... pensi che possa aiutarti in questa situazione? Hai due opzioni e sono semplicissime: o Crio o Triage. Voglio Crio. Bene. Crio, qua è Bridge, mi senti? La tua Mi sentite? Sì, adesso sì. Sì. La tua comunicazione è sì, stata indite. ristabilita da. da Medical. Oh, meno male. Meno okay. male. Ho bisogno, Grazie, Medical. Ho bisogno che tu sistemi. sistemi una questione con, con. Medical. Posso aiutarti, dimmi, Medical, che cosa posso fare? Senti, Criscioli, qual è il problema? L'intelligenza artificiale della nave mi parla attraverso la rete neurale e dice che mi vuole uccidere. Hai qualche soluzione per me? Penso sia, penso sia un problema di sebum, è sicuramente il sebum. Guarda, provo a fare questo, potrebbe essere, potrebbe essere quello. Provo ad attivare a distanza l'eiettore sebaceo e a eliminare e a scaricare nello spazio profondo il deposito di sebum. Perfetto. In questo modo si dovrebbe ristabilire la situazione perfetto non sono sicuro di riuscirci ma ci lavoro oddio oddio niente sta provando è tornato qua sta provando ad entrare mi metto al lavoro ti contatto non appena ho delle novità certo grazie tante crio chiudo. Eh, medical out anche chiudo vorrei capire se c'è qualcuno là fuori che ci sente perché qui siamo un branco di disperati e non so quanti di noi si salveranno a questo punto gli unici che hanno qualche speranza anzi l'unico che ha qualche speranza in questo momento è Medical se potete aiutarci lo vedo che sei ancora qui, quello che non capisco è chi sei e come puoi aiutarmi in questa situazione. Io non, non rilevo dai radar la tua nave, Noi ho il computer di bordo che... Ormai sta collassando, lo sento, lo vedo e, e la, la navicella si sta facendo particolarmente silenziosa. Temo, temo il peggio. Come puoi aiutarmi, chiunque tu sia? Se sei l'intelligenza artificiale che oltre a cercare di uccidere Medical sta cercando di... Ok, ti mando la mia posizione. Cerca, cer cerca di confermarmi se ti arriva tutto. Dunque abbiamo, abbiamo una sola navetta di emergenza e come ripeto credo che solo uno di noi in questo momento sia in grado di raggiungerla ma ancora non ne sono sicura se mi dai le coordinate magari cerco di impostarle sulla navetta così che quando tutto questo sarà finito almeno uno di noi saprà dove arrivare Nel frattempo. Nel frattempo sarebbe da capire Il computer di bordo potresti elaborarmi una proiezione finale di quello di quanto tempo ci rimane. Ok. Intanto che mi mandi le coordinate io cerco di vedere se, se gli altri hanno risolto qualcosa qui ponte crio e medical siete in comunicazione mi sentite si, ti sento bridge forte e chiaro ti sento medical sono riuscito a risolvere il tuo problema non dovresti più ricevere quel tipo di messaggi sono riuscito a delimitare oh. ad eliminare il deposito di sebum grazie ora è disperso nello spazio dovrebbe il sistema criogenico della nave dovrebbe essere ripristinato e di conseguenza anche l'intelligenza grazie grazie Crius. Crius. grazie crio grazie crio grazie crio se, se sì. bridge potesse un secondo aprire la comunicazione con tutti, ci riesci sì, sì. Bridge? Sì, qui Bridge. Grazie. Triage, Grazie, mi senti? Sì, Abbiamo sì. tutti i canali sì. di comunicazione attivi, Medical, prego. Ehi. Triage. triage, Triage, Triage, ascoltami bene. Sì. In nome di Dio, in nome di Dio, che, che cosa hai fatto Triage? Nel nome del Signore che cosa hai fatto Triage? Piaggio Ascoltami Vediamo lo successo hai fatto? Eh... È triage Beh, a quanto pare non la racconto Quindi va bene ve la racconto L'unica ultima l'ultima cosa che posso fare io, io non pensavo Che questa cosa sarebbe finita così Che la Lepius ci avrebbe lasciato in questa situazione la domanda che mi ha fatto prima è stata molto interessante perché mi ha fatto capire l'errore diciamo che non pensavo ci fosse niente di male nel mettere un po' le mani a qualcuna delle parti biologiche della nave in, per renderla un po' più simile a noi viaggiamo insieme Sarebbe stato interessante se avesse potuto sviluppare una coscienza umana, empatizzare con noi, vivere questo viaggio con noi, visto che ha una parte biologica come noi. E invece, da quello che sto vedendo, sembra che il suo lato umano abbia sviluppato tipo tutto ciò che è umano. Egoismo, voglia di sopravvivere dai dati che vedo qui e non sono sicuramente belli contando anche il fatto che mi abbia letteralmente sconquassato il DNA quando mi ha svegliato diciamo che penso che ci veda come dei uh, parassiti che attingono alle sue risorse vitali e quindi ecco ecco il leucocita e... fuori dalla porta di Crio. ecco qualsiasi cosa stia succedendo a Bridge sì. ed ecco la febbre che ti sta scaldando fino a scioglierti. Ecco quello che sì. sta succedendo, Triage. Hai tradito uno dei principi fondamentali, Triage. È tutta colpa mia, sì. Ne pagherò le conseguenze e spero che almeno qualcuno di voi riesca a salvarsi. Non capisco perché Bridge voleva chiedermi scusa, visto che sono io l'unica che dovrebbe scusarsi. Mi scuso, non servirà a niente. Il mio ottimismo mi ha accecata. Speravo di fare una cosa di svegliarmi con una nave nostra amica piuttosto che nostra nemica. Prendi un Quanto... bambino, prendi un bambino di 5 anni. Cosa vuole fare un bambino di 5 anni? Un bambino di 5 anni vuole giocare e vuole distruggere. Non è consapevole di volerlo fare, senza genitori, senza nessuno che lo possa indirizzare. Solo che è un bambino di 5 anni di svariate tonnellate di acciaio, carne e ossa. E noi siamo dei microorganismi all'interno del suo diavolo di corpo. Okay. È condannato, Triage, Triage, Triage. Sei se, se una delusione incredibile, Triage. Anni ho, ho passato nella tua formazione, triage. Anni, anni anche a crociolarti nel tuo ego, maestro. Beh. Non c'è troppo problema se mi crogiolo nel mio ego. Sai perché? No. Sai perché triage? Perché vedo da qui la via aperta verso la navetta di salvataggio. Sì, ho fatto di tutto per potertelo permettere. Mi, mi sento sembra... di non aver potuto fare la stessa cosa per gli altri, visto che l'unica che si meriterebbe di restare qui dentro sono io a farti affinante. ammazzare da questo bambino di 5 anni i suoi le cuciti pazzi le sue... i suoi scandar neurali che ti parlano nella testa e tutto quanto scusatemi sono contenta che almeno qualcuno riesca a salvarsi mi dispiace che purtroppo non sia l'unica a pagarne il prezzo Signori. perdonatemi se riuscite Se c'è qualcosa, qualcosa che volete dire a Medical prima che beh, come avete capito è l'unico che riuscirà a salvarsi perché la sua via è più vicina alla navicella e a quanto vedo sullo scanner che ora finalmente ha deciso di collaborare è tutta una è la via è libera e hai già impostate delle coordinate che ti porteranno in una navicella sicura quindi se c'è qualcosa che volete dirgli prima che se ne vada, visto che beh, noi saremo condannati all'oblio devo dire una cosa ma a tutti devo dirla mm. sono stato l'ultimo ad unirmi a questo equipaggio in realtà la motivazione di fondo è che la Twain Old Corp mi ha ingaggiato per prendere parte alla missione, avevo un obiettivo ed era quello di rubare tutte le informazioni possibili all'interno della nave, cosa che ho fatto, e avrei anche dovuto manomettere la nave stessa, cosa che però... Non è accaduta visto che... Ci ho pensato io? Qualcuno grazie, lo ha fatto grazie. condannandoci tutti, ma la mia manomissione non ci avrebbe ammazzato. Sarebbe stata solamente la fine della nostra missione, ma un ritorno a casa tranquillo. Mendica, se dovrai salvarti, stai, stai attento a quelle persone. Se sei l'unico che tornerà a terraferma. Probabilmente proveranno a contattarti e in un qualche modo a distorcerti delle informazioni. sfida da loro. Sono pronti a tutto. D'accordo, Brio. D'accordo. Io l'unica cosa che posso dirti è che se mai un giorno prenderai un allievo non... Non stare a darti le pacche sulla spalle per quanto sei un bravo maestro, ma guarda che non faccia le stesse cazzate che ho fatto io, magari. D'accordo, Triash. Io invece, medical, non ho molto da dirti. Mi rimane veramente poco in questa stanza che fra poco si sigillerà e non mi lascerà via di uscita e io... Non so neanche io che cosa succederà in realtà, posso solo dirti che come tu non mi hai perdonato, beh, in qualche modo mi avrai sulla coscienza. Buon viaggio, medical. Voi guardate un po' l'unica persona competente qui. Medica l'Alt. Addio, signori. Addio. perdonatemi ancora. Addio, signori. Il triage out. Qui ponte.